Ehi, ehi, ehi! Aspetta un secondo. Eh? Non è andata in questo modo. Non è vero che hai sconfitto Voidus da soli, bene, ora sono bloccata anch'io. Oh no, sono tutti bloccati. Sì! Adesso si ragiona! Vi ricordate che ancora non abbiamo un piano? Se proseguiamo dritti, non arriveremo mai! Siamo già arrivati! Siamo già arrivati! Oxator ti ha fatto infuocare, eh? Capito? Infuocare! Mm. So rega, Silenzio! Giro il tuo amico, non vedi che fuma di rabbia Sono il guardiano supremo, non c'è niente che possa spaventare. Eh? Ah! Io non sono più un bambino, ok? Andrò lì sotto da solo e non è vero che ho paura dei morcomani. Un vero campione di schiva la roccia. Lo ridurrà come un pezzo di slug. <ride> A cosa servono i muscoli se i tuoi avversari non hanno un cervello? Oh! No! Nessuno su Gorm è più prudente di me. Non fare più una cosa del genere, ti prego. Va bene, reggiti forte. Ho oh, oh. oh, la nausea. Oh. Vai, Trek, vai. DRE r e k -track. Vento uno, fuoco lento. Che succede? Guarda laggiù. Eh? <susurra> <susurra> <susurra> Prossimo sigillo, sto arrivando. Ring. You're